Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynametics E Marco 007 E siamo tornati su Undertale eh, Ma è cambiato visto che abbiamo avuto uh, Alphys come amica Sì, quindi no, nella scorsa parte ci eravamo lasciati qui all'entrata del vero laboratorio Non stava, stava l'entrata 4 C'era una nota sul pavimento uh, Non puoi leggerla tutta Ascensore Perdita di potere Entrare Porta centrale è tutto ciò che, pot che hai potuto leggere Ok hmm. Allora mi sa che dobbiamo entrare in una porta centrale Non mi interessa in 36 Ok, andiamo. Asgore ha chiesto tutti quelli fuori la a alla città uh, Ah, per mostri che, che sono caduti diciamo. I loro corpi sono, entr sono entrati oggi Sono ancora in coma e presto div eh, diventeranno tutti polvere ma mm -hmm. cosa succede se inietto determinazione se la loro anima persiste eh, dopo, che dopo che loro sono morti allora la eh, libertà potrebbe essere più vicina di quel che pensiamo easy easy libertà um, qui entrata numero 9 le cose non stanno andando bene. Nessuno dei, dei corpi. Eh, si sono. Ah, nessuno dei corpi si sono trasformati in polvere, quindi non posso prendere la, le, le anime. Ho detto alle famiglie che avrei ridato la polvere indietro per i funerali. Le persone stanno iniziando a chiedermi che cosa sta succedendo. Che cosa faccio? Che cacchio. Che sono lettini, vabbè. Um. è una specie di interruttore c'è uno slot rosso al centro ok non sta soppagamento sì. asciugato fatto cadere no, drin e lavandina ah Beh, eh, sì. quindi sì ok lavandina quindi c'è qualcosa che è caduto una ah, lavandina da sì. qualche capito uh, ok aspettate un attimo taglio Possiamo andare avanti oh, uh, donkey. Allora, vediamo un po' i lavandini Hai aperto il lavandino Il rubinetto Hai aperto il rubinetto? Hai aperto il rubinetto Oh Latte oh. <ride> um. It is a blob It is a blob Ok mm. Drew Si avvicina <ride> um, Questi sono i... Mm, gli amalgamates Sono dei, dei cosi amalgamati, amalgamati Con mm, um, Amogus Anmat Con uh, cose da un uh, da, da tutti i um, da un sacco di ne altri nemici Tipo qui ci sono uh, Papyrus e Undyne come vedete al alla sinistra Ma forse. si dovrebbero essere Papyrus e Undine E Vabbè, poi quindi, eh, insomma sono uh, delle specie di e poi mi sa che il coso sopra è Shiren, vabbè per, uh, per fare le cose dovete fare prima cell Prendi il tuo telefono, puoi sentire delle voci attraverso il ricevitore uh, Vieni a... a, a Unirti um, il divertimento al divertimento. Con questi sono tipo delle fusioni di mostri queste Sì che ok come quello che ci ha detto Flowey memory head e mm. ora è diventato il um, cosa normale join, refuse dobbiamo mettere refuse it's a real get together non capito dai è un vero è un, è un vero get together sembra che non gli importi più Uh, se li attaccate schivano semplicemente. Abbiamo trovato la. Vabbè, non ci, impor non ci importa. Mi abbiamo trovato uh, quella uh, cosa la chiave lì. rossa. Clic. Bene, come, come penso abbi abbiate capito, dobbiamo aprire quella porta lì che c'era all'inizio. E si suppone quindi che in ogni parte. Eccolo qua, le patatine. Mm. No, già i game burger. Stava tremando tutto, sembrava che stava un terremoto <ride> con, il coso, con il coso rosso si apre sta porta, come vedete e, e continuiamo a leggere Entrata numero 12 Non sta succedendo niente, non so cosa fare Credo che continuerò a iniettere tutto con determinazione Voglio farlo funzionare Ma no, che, la 11 dove sta? L'abbiamo letta? O Marco, questo? ne abbiamo stata tipo 40 fino ad ora No, no Non, non c'era la 8, non c'era la 9, eh, cioè la 9 c'era siamo tornati. Um, Ero sono andato a controllare 3, se dice. mancassero alcune cose. Uno dei corpi ha aperto gli occhi. Ok. <ride> ciotola per cani. È una ciotola per cani vuota. Ok. Sembra un letto confortevole. Ti, ti stendi. Menti, yes. menti sopra. I yes, suoi not. Sleepy sleepy. Ah spaghetti <ride> ravioli, ravioli. fettuccine Rigatoni Bruh <ride> Non lo sa toccare la mia testa <ride> è una pianta, è una pianta finta. finta ok Ma è quindi non fai finire tutta l'animazione Che animazione? animazione. C'è qualcosa sotto le coperte Vuoi controllare? Vabbè, era wow. la, la, chiave, la chiave gialla E' il gello E' um, la gello Leggiamo qui la gello chi <ride> Numero 14 Tutti quelli che sono caduti Si sono svegliati Ora stanno camminando in, in giro E parlando come Non c'è nulla di sbagliato Pensavo fossero Goners in che senso Fossero tipo morti Cioè, pensavo erano tipo in coma proprio che stavano per morire, invece no, sono, si sono risvegliati. Numero 15. Sembra che questa ricerca uh, forse al, al, punto uh, al capolinea. Di, eh Ma almeno abbiamo avuto un happy ending, giusto? Ho mandato le, le anime indietro ad Asgore. Uh, ritornato... Ah, è ha ritornato sì. in gli... Vesta, non so cosa. No? Alla, al suo giardino. <ride> e ho chiamato... Eh, tutte le famiglie, ho detto che sono tutti vivi. Manderò tutti indietro domani. <ride> Faccina una sorridente. Quindi ha, ha, ha, fatto, ha salvato tutti. I... No, no, no, no, no, no, no, no, no, uh, no. Ok. <ride> Meglio se non fate come sto facendo io Perché Continua ad andare lento in ogni caso Ok Yay. Vabbè prendiamo la chiave Verde mm, Mi ricorda qualcosa Oh no Ma io volevo solo salvare <ride> In effetti quel sal Cosa o di salvataggio Odora dolci sì, infatti è tipo un, un, un limone sto coso Vai, comunque uh, Quel coso di salvataggio ci avrebbe bloccato sì, la, la In nel caso Quindi um, Lemon qua stanno. Questo è tipo Aaron Flex. con Shiren e mi sa basta Flexa um, um, Qua bisogna uh, amare, flezzare e annagare um, in, in ordine diverso Home. Il suo corpo inizia a scuotersi. Home, home, home. Benvenuto al mio inferno speciale. Bruh. Bruh. Oddio. Bru. Ok, um, Anag. L'hai fatto in ordine sbagliato. Ah, um. uh, I suoi denti iniziano a scuotersi. Lasci Lemon Bread essere Ah no cioè lo Scusa no Non l'hai mai uh, abbracciato no. quindi non lo, non, cioè lo lasci così com'è Eh sì Naturalmente non fai nulla Flex Flex il braccio Lemon Bread si ricorda qualcosa L'ho sentito prima d'ora questa cosa Oddio questo bre, lo odio bre, bre, bre, bre, bre. Ok Tra io beh, ora posso addio. sparare sì bella che questi non ci danno oro un'altra entrata uh, dt non so cos'è uh, macchina di estrazione stato inattivo ok ah forse è determinazione ah già ah l'estrazione est estrai la, la determinazione chiave gialla ah ecco 4. entrata numero 4 mm. Ho, ho fatto delle ricerche sugli umani Per vedere se potessi cercare Se, se riuscite a trovare qualche informazione Riguardo all'euro anime Ho finito per uh, Andare in giro per il castello E ho trovato delle, dei nastri strani uh, Non credo che Asgore li abbia guardati Non, non credo che dovrebbe <ride> uh. Yellow key uh. Flick yellow keys All right c'è una nota, non riesce a leggere tutta Sotto, coperte Vabbè, queste abbiamo già trovato Ah, già um, C'è un paio um, di, VHS. di VHS La maggior parte sono uh, cartoni di qualche tipo okay. <ride> Adesso metti, lì, metti un attimo Eh, uh, sì. Sì, sì Sono alfabetizzati Salvati per... Uh, ah, salvo per qualcuno a, a caso, diciamo Stick, Ah, ci sono quelli appiccicosi eh? Non ho capito. Che, che vuol dire sta frase? Non lo so. Cioè sono in ordine <ride> alfabetico uh, salvo, per, salvo per alcuni in disordine, diciamo ah. poi S sticky ah, sì. ones, cioè alcuni appiccicosi. Um, vabbè, un uh, player per VHS con uh, delle dei nastri. Uh, sono, sono nominati in ordine specifico. Ne guarderai uno? Isso noi li guardiamo in disordine no scherzo Beh. Psst. Gori Svegliati mm? Cosa c'è caro? Cara uh, Perché hai la videocamera? Mm, conosciamo queste voci Shh Shhh shh. Volevo la tua reazione Gori caro Qual è la tua verdura preferita? Um, carote, giusto? No, no, no! La mia verdura preferita è E da. Edamami, non, non, non so cosa sia Eda. È, è un gioco di parole in inglese. E è, che cos'è Eda Mami? Che, che, che non cosa? Lo so, è un musical. Okay. Capita? No, e perché non so che cosa sia un edamami. torna a letto, cara. Sei ubriaca. <ride> no, no, non ancora, <ride> ora, se io fossi un cane, che tipo di cane sarei? Um, non lo so, cara. Tipo di cane saresti? Sarei Mo Momerian. Ah, capito, Pomerian. Oh, ho, ho, ho capito, mm -hmm, Pomerian. Sì. Eh, sei davvero eh, emozionata di avere questo bambino? Aspetta, ma non è ubriaca. Un attimo. È ubriaca, <ride> cioè. Sei seri? Se, se continua a fare battute come queste, un giorno potresti diventare una famosa Momerian. Eh, una commedia. Beh, vado a letto. Ehi, torna qui, Tori. Dai, era divertente. Tori? Ah, no. Ti sto solo prendendo in giro. Addio. <ride> Ma come, addio? Buonanotte. Buonanotte, caro. Buonanotte. Miele <ride> Oh caro Oh, oh caro, di pensare al miele Quando dormiamo <ride> Non sei mica wind the eh, Magari è troppo oscuro qui per il video Cioè per riprendere il video E tu ci hai pensato solo adesso non si vede letteralmente nulla Ok prossimo video <ride> Scegli tape Da guardarci. Ok Billy <ride> Stavo parlando di me Che, che voglio C'è la sua faccia spaventosa <ride> Oh, aspetta. Avevo la, avevo, avevo la lente della telecamera su. Cosa? Non la farei di nuovo? Dai, smettila di, di prendermi in giro. Fatmi vedere quella faccia spaventosa. Io non ho fatto niente, questa è diffamazione. Tappo 3. Vediamo il tappo 3. Buongiorno, Billy. Sono lì per la telecamera. Ah, questa volta ti ho fregato. Ho lasciato la lente, il, coperchio, la lente, il, il coperchio il coperchio addosso delante. di proposito oh, oh, oh. stavolta e eh, adesso stai sorridendo per nessuna ragione. Ha, ha, ha, ha. Cosa? Ah sì, ricordo. Quando abbiamo provato a fare la. la torta di. di. di, di, di scotch burroso. <ride> per papà, giusto? Eh, la ricetta chiedeva per, per tazze di. di, di burro. Abbiamo messo invece uh, cos'è buttercup, butter penso, penso tazze di burro invece. No. Ah! Ranunkle. Ok. Cioè sarebbe Habash is plain with bright yellow cup-shaped flowers, which is common in grassland. As a golden weed, all kinds of poisonous, poisonous, poisonous are generally avoided in by livestock. ah, quindi una ah, pianta. Ah, è una pianta velenosa. <ride> sì, si. Okay. Quindi hanno messo un hanno messo ranuncolo, che è una pianta velenosa. Sì, eh, quei fiori l'hanno davvero mm. fatto ammalare. Mi sono sentito così male, abbiamo fatto arrabbiare mamma. Avrei dovuto ridere, ridermela come te. Mm. Um, comunque, um, dove? Dove, cioè, dove siamo? Dove vuoi con arrivare questo. con questo? Eh? Spegnere la telecamera? Ok. <ride> lo, dopo due secondi l'ho ucciso. <ride> Sai come è? è quasi morto, papà? Beh. Adesso tocca per farlo diventare realtà su di te. Nice. Io. Io non, non mi piace questa idea. Io. Cosa? No, non lo sono. <ride> non mi grandi non piangono Sì hai ragione No no, no non, non ti diverterei mai Billy Mai Sì sì saremo forti Libereremo tutti Andrò a prendere i fiori mm. Mi ricorda qualcosa Mi domando di, di che bambino sta con cui sta parlando Billy Billy Billy Vuoi sentirmi? <ride> Vogliamo che tu ti svegli Billy, devi restare determinato Non puoi arrenderti Se il futuro degli umani è dei mostri Psst, Billy, per piacere, svegliati E Billy... Non mi piace questo piano più Non mi piace più questo piano Io, io... No, ho detto... Non ti dubiterei mai Sei, giusto? Dobbiamo soltanto prendere un sei E lo faremo insieme, giusto? No Sei cosa? Ok, mm. via Ho detto via, via Vai avanti, Dalla nazione. <ride> mi sono bloccato lì Beh, ho eh, no, già visto Pensavo fosse un'entrata new... Bene, dove stiamo andando adesso? Con questo Non lo so, ma mi sa che si può andare nella prossima stanza già. No, non esiste la porta Fino a quando non la vediamo Peccato. Perché stai correndo? Cioè Perché stai andando lento? Mm. Vabbè, allora uh, Aspettate, devo salvare de... Perché qui probabilmente muoio Ah, Billy muore Lumao, immagino morire come Billy Lumao, ma... Lumao. No, vabbè, lasciamo la... prendere hmm. Entrata, Entrata numero 11, 11. Ora che è diventato Famoso non, non mi parla più Eccetto quando ehm, Quando yeah. Ah Ah, eccetto quando mi chiede eh, quando finirò il suo corpo nuovo. Ma credo che se finirò questo corpo non, non, non gli servirò più. E quindi non saremo più amici. Mai più. Senza menzionare che ogni volta che provo a lavorarci divento, diciamo, sudo sempre. <ride> ah, quindi Metaton ha un corpo aggiuntivo. C'è un bottone? Yes. yes, yes, yes, yes. Addio Nebbia, yes, yes. Oh no, la polvere persiste. Oh no, ha una faccia. Determinazione. Eh! Bruh, avvicinati a lui, avvicinati. Tu, tu hai paura di me, non io di te. È l'amalgamato. Comunque, potete vedere che tutte le gambe, tra virgolette, formano tipo di gatti. Ah, sì, eh, è tipo: è un, è è un, ca è un cane barra, è, è barra gatto. Non si capisce bene. Allora, qua bisogna fare una cosa particolare. Cioè, tutto questo che sta scritto qui sul coso che stiamo guardando. E allora, Bacon, <ride> tu chiami l'amalgamato? Vieni verso di te, eh. Uh, uh, uh. Sputando uno strano liquido dal suo edificio. <ride> uh. Uh. Uh. Ha solo due attacchi, cioè questo e poi il fatto che mi... Non uccide. Perché? No. Non mangiare, Marco. Ok, allora... Um, questo e poi questo. Ah. Ok, allora... Uh, Guarda, poi inizia a convolersi, convolersi, rapidamente Poi si calma. Resta in silenzio sul tuo sulle tue gambe per un secondo. All'improvviso si cioè si, si salta, spara. salta via, <ride> salta via, inizia a arrampicarsi sui muri. Ah Ogni volta mi attacca. Play. Lanci la tua arma nel, nel, nell'angolo della stanza. L'amalgamato te la riporta fieramente. Ripeti questo processo un paio di volte. Ora l'amalgamato è molto stanco. E. È... E avvicina il suo corpo. Eh, sgocciolante, amorfo. Amorphous, uh, Amorphous. <ride> Su di te. Amorphous. Amorphous. Amorphous. Ok, a um, che, che punto eravamo arrivati? inizia sa so questo, sì. Inizia a generare... Una... Um, Forth? For, for, for, Froth? Okay, okay. Non lo so, comunque è di stage 1. <ride> Felicità, tipo... <ride> Ok, ultimo coso. Ha delle convulsioni. Uh, Perfetto. Oh, yes. Sì, tutto questo tema era, era il, il tema dei, dei cani, però. Uh, fai, fai una carezzata decisiva. L'amalgamato sembra essere soddisfatto di tutto ciò. Endogeni, Endogeni è contento. È contento, e spariscendo. Nel... Ok abbiamo aperto i ventilatori quindi ora non c'è più la nebbia dall'altra parte quanto, Da quanto stiamo registrando Vabbè andiamo fino al prossimo sabotaggio direi No sta ancora tempo Doveva apparire tipo quando quanto stiamo registrando? Sì 23 minuti Are you sure about that? Are you about that? Sure? John China <laughs> È un frigorifero eh, è vuoto. vuoto È un frigorifero è vuoto Entrata numero 19 Le famiglie continuano a chiamare e chiedermi quando tutti arriveranno a casa Che cosa dovrei dire Non, non rispondo più al telefono nemmeno È un frigo Sembra, di con sembra contenere dei campioni di qualche tipo Trata numero 20 Asgore mi ha lasciato 5 messaggi oggi 4 riguardo tutti che sono arrabbiati Uno riguardo a questa, questa tazza da te carina che ha trovato Che sembra me, che, che, che assomiglia a me Grazie Asgore E' un frigo È vuoto Ma si stava scuotendo due secondi fa È entrata numero 21 E si scuota ancora adesso Passo tutto il giorno alla discarica adesso È il mio elemento <ride> Ok, frigo Ma perché schippi i frighi? Ah, vabbè mm. La green key, va bene Oh, legge la nota Tanto è solo un suggerimento per trovare la chiave no. è un frigo vuoto È un frigo vuoto Ma anche no non è un Prima, frigo, bruh, però bruh, probabilmente bruh. è vuoto, è solo pieno di determinazione Fa così freddo <ride> Questo è tipo il tema, è il tema di Snowdin, però rallentato Fai una battuta cattiva riguardo alla neve, la sua espressione inizia a cambiare ah, io ricordo Bruh questo è lo sdro sdro Snow Drake, ovviamente Di nuovo, cambia di nuovo Aha, grazie Questo, questo attacco non ti può prendere in nessun modo Sei completamente calmata adesso Hai vinto Wow, che battaglia di fi Vabbè, abbiamo preso la chiave Conteni campioni ok vabbè e ora andiamo al portone centrale a a no, cioè no, dobbiamo attivare la chiave blu uh, dobbiamo attivare la chiave blu e poi abbiamo finito ma dove si attiva la chiave blu? qui, in oh. questo punto che non abbiamo esplorato um, in questo punto che non abbiamo esplorato Specchio 1, tratta numero 7. Eccole Avremo bisogno di una specie di Vessel, tipo una specie di veicolo o qualcosa del genere, per tenere le anime dei mostri. Quando arriverà allora, Dopotutto un mostro non può assorbire l'anima di altri mostri. Solo una, eh, ah, come, com è, come, come un umano non può assorbire l'anima di un umano. Quindi allora. Che, che Co rigu Cosa su riguardo qual Qualcosa che non è né umano Né mostro Chiori sì. dorati Come quelli di Asgore Specchio numero 2 Entrata numero 10 Gli esperimenti sul vessel sono una, Un fallimento Non sembra di essere diverso in uh, da Dai casi di controllo, controllo. Comunque sono un, un, uh, diciamo, un fastidio da, da lavorarci in ogni caso uh, I semi uh, si attaccano addosso e non ti lasciano Quali semi? Specchi in moltero Non ha senso <ride> <ride> ok. Uh, questa è un'unione dei uh, nemici quelli lì. Uh, quelli più difficili nel Corre E questo è l'ultimo nemico che dobbiamo Mind incontrare. Non, che dobbiamo Questo è l'ultimo nemico che dobbiamo incontrare. Virgola. Virgola. Virgola. <ride> uh, dobbiamo mistificare. Ok. Hai fatto qualcosa di misterioso? Mm. Virgola. Ri lo riconosce. Uh, riconosce che ha più di da imparare da questo mondo <ride> <Off>. Hello <ride> ok um, dobbiamo pregare ti inginocchi e preghi per la salvezza <ride> ricordi ah, si di... ricorda di avere coscienza Oh no, Bruh. Bruh, Bruh, Virgola. Ah, ora lo prendiamo in giro. Prendi l'uccello uh, Reaper, non mi ricordo cosa uh, Rapace. Ah, vabbè, sembra ricordarsi qualcosa. È rapace, Re non credo. Reaper è anche il, la morte. Grim Reaper. Eh, il tristo mietitore. No, penso, eh, sì, penso che sia quello. <ride> si ricorda qualcosa? Qualcuno finalmente lo capisce. Vabbè, vabbè. Coraggio. Beh, Vedete, l'unione di, di quegli sembra, amici. Sembra che, che mi ricordano queste teste. Uh, il boss finale di Kirby, quello lì. Come si chiama? Void Termin. Void Termin. Ah si sì, è vero. Sembra placato. Eh, lo possiamo sperare, Sì. <coughs> ok, si è schiacciato Schiacciato Schiacciadosso Clicca nei specchi Non posso, vedi uh. Comunque, qui non, è, qui non è che finisce l'aria, qui davvero c'è un vuoto nero. Per, perché oppure lo specchio lo riflette. Non c'è un muro, eh? non c'è un muro come qua. Il è, è, il è proprio il... un vuoto nero. Il muro è nero totalmente. Cioè, è proprio nero, nero 3. Presente quello là che non riflette la luce. Sì. che la Non sapevo si chiamasse nero 3, però. La Qualcosa scusa, genere è non mi ricordo Doggers. Sì, che anche, anche se metti la luce nella, nella stanza. Eh. Beh. E ora che abbiamo tutte le chiavi, possiamo finalmente entrare. Forse devi salvare prima. Sembra un altro ascensore che ha perso il suo potere. Non capisco come un ascensore possa essere collegato in ad altre stanze, però ok. Yes. Sembra essere spento. Beh, è tutto spento. Non sono andato a sinistra, non so perché l'ha fatto. Sembra che questi con... Sembra che questo controlli il potere dell'ascensore. Lo accendi, l accendiamo? Vabbè, io so benissimo cosa... cosa fare. Cioè, camminare in mezzo a questi due. Bug. No, andarli a sconfiggere. Ehi, fermi. Gli <ride> ho portato il cibo, ok? Yeah. <ride> mi dispiace riguardo a ciò. Sono, sono un po' di sassi. Sassi diventano un po' rompiscatole quando non, hanno, non vengono dati da mangiare in tempo. Monelli. Um, comunque, eh, il potere se n'è andato, e ho provato a, ri a riportarlo indietro. Ma sembra che tu mi abbia preceduto Ehm. Um, questa forse è stata una grande inconvenienza per te. Ma apprezzo che tu sia tornato qui per. per diciamo. Per aiutarmi. Per sollevarmi. Per sollevarmi, sì. Eh, come ho detto. Eh, avevo paura che. io. Che io potessi non tornare. Ma non per colpa vostra o. o niente. Ero so, avevo solo paura. Eh, ah. Ero solo preoccupata di aver troppa paura. Di dire la verità. Che sarei potuto correre via o qualcosa. fare qualcosa. Mm. E, e, e, e, e. Quindi suppongo che ti debba le mie spiegazioni. Come probabilmente sai Asgore mi ha chiesto di studiare la natura delle anime. Durante le mie ricerche ho isolato un potere chiamato determinazione. L'ho iniettato in alcune, mo in alcune anime di mostri morenti. Uh, in alcuni mostri, così che le loro anime potessero persistere dopo la morte, ma l'esperimento ha fallito. Vedi, um, <ride> diversamente dagli umani, uh, i corpi dei mostri no, non hanno abbastanza. No, dai, dai corpi degli umani e dei mostri, no, like humans. And, and, but, but, but, uh, diversamente uh, da quelli degli umani, <ride> i, i, i corpi dei, dei mostri, mostri non hanno abbastanza. Sì. Eh, I, i corpi dei mostri non hanno abbastanza materia fisica per. Tenere, per Trattenere questa concentrazione di de determinazione i loro corpi hanno iniziato a sciogliersi e ho, lo, ho perso quello che e hanno perso quello ah, che hanno che perso, erano... diciamo quello che quello avevano, avevano fissato uh, presto. Sono diventati tutti uh, cioè si sono fusi tra di loro e sono diventati questi. Um, vederli così uh, lo sapevo. Sapevo che non avrei potuto dirlo alle loro famiglie. Non avrei potuto dire nessuno Riguardo a ciò Non importa quanto, quanto Me, me l'avessero chiesto E avevo troppa paura Di, di fare altro lavoro Sapendo tutto, tu Che tutto ciò che ho fatto finora è stato soltanto un orribile fallimento Ma adesso Adesso ho cambiato idea E guardo tutto ciò Dirò a tutti ciò che ho fatto Sarà, sarà dura essere onesti, credere in, in, credere in me stesso. Sono sicuro che ci saranno momenti in cui avrò difficoltà. Sono sicuro che ci saranno momenti in cui uh, diciamo. Fallirò di nuovo. Sì. Ma sapendo che in fondo ho degli amici che mi supportano. So che sarà molto più facile uh, restare in piedi, tra virgolette. Grazie. Da sola. Andiamo ragazzi And, E' eh, ora di tornare a casa per tutti Mi <ride> sono tornato okay. indietro e poi corrono velocissimo Aspetta torna indietro cosa sono Voglio vivere durati? con i mostri Entrata numero 8 Ho scelto un candidato Non l'ho detto ad Asgore ancora Perché voglio sorprenderlo È al centro del, del giardino Uh, al centro del giardino c'è qualcosa di speciale Il primo fiore dorato che è cresciuto prima degli altri Il fiore dal mondo di fuori E' apparso appena la regina se è andata Mi chiedo Che succede Che cosa succede uh, Succederebbe se uh, qualcosa Quando qualcosa senza, senza un'anima Ne guadagnasse una Guadagnasse mm. la voglia di vivere Bre Entrata numero 18. Il fiore è sparito. Mm. Mm. Sappiamo benissimo che è successo a quel fiore. Nemmeno faccio Ring. finta di non saperlo. <ride> Ring. È una voce che non hai mai sentito prima d'ora. Billy, sei qui? È, è passato molto tempo, non è vero? Ma hai fatto bene. Grazie a te. Tutto è secondo i piani. Billy... Ci vediamo presto. Ah, ah, ah, ah, ah. Sì, Billy è molto interessato a <ride> un crollo dell'ascensore. È la so. prima volta che qualcuno ci chiama Billy. Comunque, eh, piante, ok. È la prima volta che qualcuno ci chiama Billy. Lì non c'è nessun salvataggio, anche se sembra che dovrebbe esserci. C'era prima, ma ora non c'è più, perché tanto non c'è più eh, la ok. cutscene in, inutile. No, era già sparito da prima. Shut, shut, shut. shut. Siamo direttamente qua. Poi non vai dall'altra istanza. Che stava l'ascensore. La, la, la, l'ascensore ti teletrasporta subito lì. Um, quindi ora che abbiamo finito il nostro business, che avevamo torniamo qui. Nel suo giardino, si, sì, da abbiamo già Di visto. Asgore. Asgore. Asgore. Asgore, salviamo, salviamo. E nella prossima parte The troveremo end. End. il vero, uh, il vero finale. Quello di uh, in cui abbiamo trovato tutti i nostri amici. Quindi, eh, se sì, la prossima sarà la parte finale di Undertale Pacifist, mm. va bene. Vai. Quindi, nella prossima parte, sì. Quindi, iscrivetevi se vi è piaciuto il video, condividete, rispondete al sondaggio. Noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.